voglio ringraziare tutti i ragazzi africani che hanno partecipato alla selezione o sono diventati miei amici, questa è una cosa ancora più importante. Teo De Luigi, scrittore, autore, regista, ti sei sempre occupato della società, delle inquietudini sociali, e cosa ti ha spinto e ti ha motivato a realizzare adesso questo film documentario senza radici, noi migranti in un paese chiamato Italia e qual è l'obiettivo? Le inquietudini per me sono interessanti quando diventano un fenomeno, non quando sono episodi e il fenomeno dei migranti, si è inserito in una, in una società stanca e lacerata come la nostra. Pur essendo eh, la settima o l'ottava potenza mondiale, non riesce a organizzarsi per accogliere e per cambiare pelle, perché forse cambiare pelle è la cosa più interessante è più forte che ci può succedere. Ci fermiamo solo sui numeri, però non, non sappiamo di che. L'emigrazione negli ultimi anni, negli ultimi dieci anni, è stata utilizzata per mascherare le nostre debolezze. N nessuno può dire che è nato un progetto che sia stato di inclusione o di esclusione totale, sempre invece eh, eh, come dire, costruiti su questa mezza misura di poter eh, un po' accogliere, un po' respingere, ma seminando tanto veleno perché questo serviva a una certa politica. Non si muore più dopo che abbiamo fatto il trattato in Libia. Non è vero. In Libia si muore ogni giorno. Era molto meglio di morire nel mare che tornare in Libia. Più si parla di migranti e meno si parla di mafie in Italia. Il tuo film parte dalla spiaggia, dal mare, eppure il mare è l'ultima tappa di un viaggio che spesso dura molti anni che i migranti devono affrontare per arrivare in Europa. Io sono nato davanti al mare, sono nato a Cattolica e oggi abito a Finale che è una simile cittadina, per cui il mare non è solo quello dei migranti, è anche il mare che io in qualche modo mi sento dentro. Nella nostra ricerca sono stati un centinaio di, di persone, di ragazzi, di africani che in questi ultimi anni hanno tentato l'avventura e oggi sono qui e sono qui anche con un atteggiamento che è stato l'atteggiamento impa, di imparare la nostra lingua. Ecco per esempio nel film i ragazzi raccontano come fossero dei vecchi griot, che sono gli anziani una volta, che specie in Africa raccontavano la loro vita, come dei cantori, come i nostri cantori siciliani. E loro oggi, avendo superato i rischi di una tragedia che purtroppo ha fatto 10.000 morti fino adesso, negli ultimi dieci anni, e loro sanno che cosa vuol dire soffrire. Leggevo dei numeri, dei morti in mare, sui giornali e mi chiedevo com'è possibile continuare a contarli. Per me vale solo un principio, non uno di più, perché ha più valore la vita di un solo uomo, di una sola donna, di un solo bambino che tutti i nostri piccoli egoismi materiali. Sono convinto che il progetto senza radici aiuterà a diffondere questo messaggio per fare un, uno schematismo magari anche di maniera ci sono film eh, dedicati all'immagine che sono forti come immagini come modo di girarli e ci sono film di parola ci sono film di racconti ecco per me il, quello che possiamo fare noi documentaristi è raccontare